Sì, grazie Presidente. Noi voteremo convintamente a favore di questa risoluzione perché il percorso di questa eh, delibera che sta arrivando finalmente pare, è un percorso iniziato con un progetto di legge presentato a prima firma del Consigliere Sassi la seconda firma del consigliere Bertani quando eravamo ancora nel gruppo insieme e questo progetto di legge andava a colmare un buco che la nostra regione si porta dietro da ben più di una decina d'anni perché l'adeguamento dei canoni di prelievo delle acque minerali in questa regione non è mai avvenuto mentre altre regioni lo hanno fatto dopodiché quando presentammo il nostro progetto di legge magicamente nello stesso periodo apparve un emendamento nel bilancio dell'anno scorso dove si prendeva atto che c'era essenzialmente il nostro progetto di legge e si diceva ma in effetti dobbiamo andare ad adeguare quei canoni. Dopodiché, dopodiché dopo la discussione in commissione anche di quell'emendamento in aula arrivò un emendamento che posticipò ulteriormente l'entrata in vigore del eh, calcolo e del e del pagamento, adeguato a quello che fanno anche altre regioni, del canone per il prelievo delle acque. Ecco, no? Questo ritardo sembra ingiustificabile, fra l'altro vorrei, vorrei che qualcuno mi chiarisse se dal 2019 i canoni vengono pagati nel 2019 su Acque 2018, invece come temo, l'adeguamento tarifario avrà validità nel 2020. Perché questo è scandaloso? Perché noi abbiamo regalato anni di canoni a delle aziende che è vero, che non sono giganti, che non sono grandi e che avranno le loro difficoltà. Ma abbiamo anche indotto una sorta di concorrenza sleale perché in Lombardia, quindi di là dalla, dal Po, diciamo, questa normativa è già... E vigente da anni stessa cosa nel Lazio quindi noi abbiamo regalato anni di concessioni questo non è corretto anche perché questa era ed è una leva importante per quello che noi stiamo cercando di fare penso anche voi sull'economia circolare perché è una leva importantissima perché può essere utilizzata per ridurre uno gli sprechi d'acqua perché possono con questa normativa fiscale essenzialmente Premiare le ditte che sprecano meno acqua nel minungimento, l'altra è premiare le ditte che fanno il vuoto a rendere, che è un elemento fondamentale dell'economia circolare, perché tutte le bottiglie in plastica che girano non sono una cosa buona e quindi premiamo le ditte che magari... Fanno il vuoto a rendere per il vetro o magari possono pensarlo a farlo anche per la plastica, però questa cosa voi non l'avete voluta fare, la state dilazionando il più lentamente possibile. Su questo noi non possiamo che essere contrari, quindi voteremo a favore della risoluzione.